Allora, adesso parliamo di anterefield. Anterefield, antere abbiamo detto che è molto più semplice valutare le distanze, non fosse altro che il fatto che le distanze sconosciute sono sempre costituite dagli stessi versanti, quindi non cambiano mai, non è che ci sono animali di marche diverse che cambiano le dimensioni che uno possa confondersi, nell'Antere Field eh, ci sono i pidocchi da 20 cm, i pecchi da 40 cm, poi il 60 cm e l'80 cm, che sono in un range di distanze sconosciute sempre identico. Per quanto riguarda l'obbo e arco nudo vanno dai 5 ai 10 metri il 20 cm, dal 10 a 20 metri 40 cm da 15 a 30 metri il 60 cm e da 30 metri a 45 metri l'80 cm. quindi vedete bene che eh, fuorché 80 cm, tutti gli altri sono sotto fuorché tre bersagli, tutti gli altri sono sotto i 30 metri quindi abbiamo i tre quarti delle distanze sotto i 30 metri quindi 36 frecce dobbiamo tirare a distanze sconosciute, 30, 30, 27 sono da tirare sotto i trefini. Quindi non dobbiamo provare questa preoccupazione straordinaria. Come fare a valutare le distanze? Allora, intanto credetemi, anche solo guardando il bersaglio, come fatto vi avvicinate tantissimo a conoscere la distanza. Sui visuali da 20 centimetri che vanno da 5 a 10 metri, per piacere, io vedo gente che cerca di valutarle con dei sistemi che non, non voglio neanche dire, ma da 5 a 10 metri no, da 5 a 10 metri non si può cercare di capire la distanza. Anche perché se io tiro se io con la mia freccia tiro nell'1 basso con lo string dei 15 metri, vado sempre nel centro. Perché questo? Perché sfrutto la parte rettilinea della parada che sarà argomento del prossimo incontro. Quindi non c'ho neanche questo, questo grande basta che tiro sempre nel, nell'1 basso e le frecce vanno sempre. Perché? Perché per l'appunto sotto una parte rettilinea e in, in quel range tra 5 e 10 metri non c'è nessuna possibilità. Con gli occhiali da 40 cm il range è da 5, da 10 a 20 metri. Anche da 10 a 20 metri va bene, è un pochino più difficile per carità, però se io adotto il metodo che uso nel 3D, beh, da 15 a 20 posso avere qualche perplessità, però se non la vedo lunghissima e non la vedo a 15 metri, beh tiriamola a 17,5. Qualcosa cade. I campioni, i campioni vi assicuro, vi assicuro, valutano, stimano la distanza al metro. Stimano le distanze al metro fino a 30 metri. Fino anche i più bravi fino a 40 metri stimano le distanze al metro, da 40 a 45 diventa un pochettino più difficile, però diciamo che se io non mi pare 40, non mi pare 45, e beh, allora lì anche il campione la tirerà a 42,5 metri e, beh, e poi vede come tirano le altre due non si faranno grossi errori. Come fare a valutare a distanza senza uscire dai cambi etico-sportivi? Perché si sente parlare di parametrazione, questa, questo parolone che è così dituperato, Ebbene, questa sì, parametrazione cosa vuol dire? Io uso una parte dell'arco, la sovrappongo al bersaglio e in base alla sua proiezione sul bersaglio eh, posso valutare la distanza. È logico che se sono più vicino la proiezione di questa parte dell'arco mi coprirà più bersaglio, se sono più distante coprirà meno bersaglio. Ok? Se io ho questa penna e copro l'obiettivo della, della, della cinepresa da questa distanza copro più di metà obiettivo. Se io vado laggiù in fondo, coprerò la più piccola parte dell'obiettivo. Ok? Perché sono più distante. La stessa cosa posso fare con l'altro. Una parte dell'altro e vedremo quale la sovrappongo al bersaglio e da come e in che quantità copre il mio bersaglio io posso valutare e stimare la distanza questa pratica è vietata è vietata, è vietata dalle dal regole le regole vietano qualsiasi pratica che non rientra nella normale sequenza di tiro Bellissimo. Ma se io questa pratica la posso fare mentre sono in ancoraggio, mentre io vado in ancoraggio, faccio la mia stima della distanza con una parte dell'arco che non è stata modificata, che è la stessa come me la fornisce il produttore, e se io posso farlo come? Perché come mettere la mia griglia virtuale per terra? Io sono in ancoraggio, perfettamente in ancoraggio per tirare come tiro tutte le volte, sovrappongo questa parte dell'arco al, al bersaglio, stimolo a distanza, scendo giù, controllo mentalmente quello che ho fatto okay, e mi regolo di conseguenza per tirare la freccia. Se questa attività viene fatta in modo adeguato, beh, si è precisi è un'attività che anche questa come quella della griglia come quella di fare i 5 i 10 20 metri nel 3d che ha bisogno di un ha bisogno di allenamento a grande capacità perché non è un tele non è una cosa è una sensibilità che va acquisita man mano nell'arco nudo ad esempio si utilizza con profitto il berger il bottone di pressione ne prendo uno E vedremo poi, in, eh, è inutile che vi spieghi per filo e per segno alla perfezione come si fa. La Word archery da molti anni, sul sito della WordArchery, ma lo trovate, ve lo posso anche dare io a richiesta, chi me lo richiede può, io posso inviare per email, la WordArchery, la World Archery ha messo in... Ha editato un documento in cui insegna i metodi leciti per stimare la distanza con la propria attrezzatura. Quindi la stessa World Archery ha un libro che si può scaricare gratuitamente da internet, o ve lo posso procurare io, in cui descrive tutti i metodi leciti per poter stimare la distanza. Quindi è molto semplice. Cosa può capitare? Può capitare che la visuale da 60 cm venga confusa con la visuale da 80 cm. Perché per i pidocchi da 20 cm gli occhiali è impossibile confondersi. Non so se l'avete mai visti. I, I cosiddetti pidocchi sono 4 file da 3 e quindi quelli 4 file da 3 possono esistere solo quelli. Gli occhiali sono 4 da 40 cm, sempre 4 posizionati sul bersaglio ed è impossibile confondersi. L'unica possibilità di confusione può essere quella del 60 e dell'80, perché il 60 e l'80 sono due bersagli identici, un po' più grande e un po' più piccolo, che però occupano uno più spazio e uno meno spazio sul coglione. Però un cattivone, un tracciatore cattivone, può inventarsi un paglione più piccolo di questo un paglione più piccolo e inserire il bersaglio da 60 cm che occupa lo stesso spazio che occuperebbe quello da 80 sul paglione normale e quindi, diciamo, può fregare ecco che viene incontro non solo tipico. scusa ma si può fare? Eh, certo. posso mettere paglione più piccolo uno può mettere i paglioni non devono essere i paglioni nell'anterefile ne li puoi mettere quadrati, esagonali, rotondi puoi metterli come vuoi, più grandi, più piccoli addirittura in un campionato del mondo c'erano i paglioni quadrati quadrati che erano di dimensioni identiche alle visuali quindi nella visione d'80 copriva esattamente il paglione nella visuale del 60 copriva esattamente il paglione era impossibile capire perché non vedevi il paglione sintetico dietro era completamente grande quanto la visuale quadrata e quello era veramente difficile da, da capire poi se anche viene, viene messo in modo, in modo da ingannarti in modo incarnevole ecco che diventa un punto è una grande sportività perché poi alla fine se io vengo ingannato dal, dalla grandezza del paglione, vengo ingannato dal, dal, da come è stato posizionato il tunnel, i giochi di luce eccetera, vengo ingannato in tutte queste condizioni e beh io ho visto fior di campioni del mondo sbagliare sbagliare la valutazione era perché venivano ingannati e l'inganno non fa parte dello sport, credetemi, l'inganno non può far parte dello sport, può far parte del gioco, se sì, sì, in un amichevole posso decidere di deridere tutti i contendenti, ma in un campionato del mondo, no, in un campionato del mondo non si può ingannare nessuno, tutti devono essere nelle stesse condizioni, no, prenderci solamente chi in quel momento ha avuto più fortuna, perché alla fine tolto questa piccola digressione quindi come fare a valutare se è grande o piccolo eh beh, intanto cercare di arrivare al picchetto dello stop il più in fretta possibile perché se riusciamo ad arrivarci in modo tale che vediamo ancora le altre persone al recupero delle frecce beh possiamo rapportare la visuale sulla persona ad esempio, il 60 cm arriverà qua l'80 cm arriverà qua ecco che ci rendiamo immediatamente conto il 60 cm arriverà qua l'80 cm arriverà qua perché 80 cm è più grande di 60 cm e quindi e quindi ci accorgiamo immediatamente della differenza. E cerchiamo di fare in fretta, sbirciare, anche se alle volte lo stop è messo in modo tale da non vedere eh, il paglione, però insomma, cerchiamo di sbirciare dalle foglie senza andare ovviamente contro le regole. non si può mai andare. Quindi abbiamo detto, possiamo parametrare, è permesso parametrare è permesso stimare possiamo dire però, questa parola non è una, una, una parola criminale possiamo parametrare solamente se lo facciamo durante la nostra precisa sequenza di tiro utilizzando materiale non modificato quindi non possiamo prendere l'arco e metterlo là senza frecce, senza niente questo non lo possiamo fare possiamo però valutare l'istante in modo molto molto molto molto molto preciso come fare esattamente ne parleremo poi in una successiva seminaria ti insegnerò esattamente come fare sia con l'arco limpico sia con l'arco compound sia con l'arco in modo ultra preciso andiamo ancora avanti velocemente una cosa volevo dire eh, per ultimo che si sente, parlare, si sente parlare di parametrare col teorema di Talete, teorema di Talete. allora intanto eh, col teorema di Talete può parametrare solo l'arco olimpico l'arco compound l'arco nudo e qualsiasi altro tipo di arco non si non intrometta si neanche non è proprio possibile quindi il teorema di Talete lo può utilizzare solo l'arco olimpico perché lo può usare solo l'arco olimpico? allora intanto cos'è il teorema di Talete? Talete chi è Talete? Talete è un filosofo greco, neanche matematico, Un grande, uno grande dei primi filosofi greci, diciamo che è vissuto intorno al 600 a.C., quindi più o meno quando è nata Roma, no? si parla. quando Roma era Marco già in Grecia c'erano fior di filosofi, quindi intorno all'anno 600, dei più massimi filosofi. Però, Siccome era un uomo di pensiero, era anche un uomo molto intelligente e capiva molte cose. E eh, al suo nome, a suo nome eh, esistono molti teoremi, tra cui questo di Talete, che in effetti Talente, non essendo un matematico, non l'aveva codificato, no? cioè l'aveva solo pensato, l'aveva teorizzato. Alcune cose che adesso vi parlerò, ma non l'aveva codificato. La, la, lo codificherà poi 300 anni dopo, direi che 300 anni dopo, intorno al 300 a.C. Euclide, sempre un greco, questa volta matematico, che dimostrò appunto i pensieri di lettera, che codificò in formule matematiche, e, e da buon greco democratico, non si diede il suo nome al, al teorema chiamo con il nome di Talete, che aveva pensato appunto da prima. Cosa dice il teorema di Talete? Dice che due rette, qualsiasi, di angolazione qualsiasi, due rette di angolazione qualsiasi, intersecate da, uno, da due o più parallele, da due o più parallele i segmenti intersecanti ma vedremo poi anche altre cose eh, A, B, C A1 B1 C1 sono in proporzione diretta tra di loro quindi possiamo dire che possiamo dire che A, B il rapporto IAB con AB1 è uguale al rapporto ed è uguale al rapporto, non si vede proprio eh. quindi il rapporto AB per segmento AB a 1 di 1 il rapporto è uguale al rapporto BC con B1-C1 ed è uguale al rapporto da AC ad A1-C1 questo dice il teorema di Talente, quindi i segmenti di due reti intersecanti un fascio di rette in parallelo e tra di loro direttamente appozionati e questo fa scaturire un sacco di corollari legati eh, a questi in particolar modo legati ai triangoli ma siccome questa non è una lezione di geometria quindi vi invito a andarvi a vedere meglio su internet eventualmente, sui vostri vecchi libri di geometria per approfondire l'argomento quello che ci interessa a noi è quello che, puoi, che può essere utile per eh, valutare la distanza per valutare la distanza è interessante avete mai visto gli archi olimpici no? avete mai visto? tutti avete visto gli archi olimpici? Eh? avete visto come è fatto un mirino di un arco olimpico? come è fatto? c'ha una cosa lunga e eh, va può andare avanti e indietro mi siete mai chiesti perché l'hanno inventata così? no io no. Eh? io non perché può scorrere quell'asta? per lontanare è... che gusto c'è per lontanare o avvicinare? per la distanza della guai i primi tempi c'erano addirittura dei mirini che erano anche a 30-35 cm di lunghezza in cui poteva, la diotra poteva scorrere e adesso vedremo perché sono stati inventati così allora, intanto intanto per ottenere un buon risultato per ottenere un buon risultato io devo avere una diotra La diotra del mio arco olimpico la devo avere quadrata, ok? Le condizioni migliori di questa diotra sono che sia di 8 mm, ok? 8, perché 8 mm? Eh, vedremo. Quindi, Poi ho bisogno che il mio occhio, la distanza tra il mio occhio alla diopra, ok, sia esattamente di 80 cm. 80 cm. Perché 80 cm? Perché deve essere in proporzione alla diotra e perché deve essere in proporzione al bersaglio, ok? Ma come faccio io a rendere questa distanza esattamente di 80 cm? Eh? Spostando opportunamente la diotra sull'asta del mirino. Ecco perché è scorrevole l'asta sul mirino. Per poter portare esattamente 80 cm, io qua ho la mia diotra, qua io sto tirando, qua c'è il mio occhio, questa distanza deve essere di 80 cm. Ma è la stessa che ha fatto lei? Vabbè, non è portata l'altezza del metro. Ma è importante, 2 non è importante l'altezza perché sono sempre occhio di oltre. Qua c'è la diotra del mirino, no? C'è il mio mirino che scorre. Deve essere con 80 centimetri, 6,50, m. metri. metri, metri. L'altezza non ha importanza perché quella che conta è l'occhio di Anche Io posso selezionare anche alto 4 metri, non è importante. Sempre a meno che uno di 4 metri, il braccio di 2 metri, viene lì, sono ordinato. Però per le persone normali 80 cm, nella stragrande maggioranza dei casi si riesca a concentrar. Okay. Perché questo? Perché io dovrò, ho a che fare con un bersaglio da 80 cm. Quindi questa distanza qua è 80 cm. Ok? se questa distanza è 80 cm questa distanza qua sarà 8 cm ok? Sì, sono 10 10 cerchi 5 cerchi però diviso 2 allora alla distanza occhio di otra, a piccolo è uguale alle dimensioni della diotra, a grande è uguale alla dimensione dimensione della proiezione della diotra sul bersaglio e di è uguale alla distanza sconosciuta la proporzione che non mi interessa è A piccolo il rapporto fra A piccolo e B piccolo è uguale ad A fratto D ok? Ok, da lì questo è quello che ci interessa se io però per evitarmi tutti questi calcoli per trovare D perché è D che a me interessa per evitare tutti questi calcoli io devo avere queste condizioni 80 cm la distanza di occhio di la di di 8 mm in questo caso qua è molto semplice perché D è uguale ad A quindi D sarà uguale alla dimensione della presenza del rientro sul molto semplicemente ma questo qua che si comporta? aspetta che non ho finito cioè era un momento di pausa per farvi riflettere e non saltare alle conclusioni cosa succede? D uguale a la, quindi D di la distanza sconosciuta è uguale alla dimensione della proiezione della sul bersaglio. Se io in queste condizioni proietto la mia diotra sul bersaglio, quindi guardando la diotra la proietto sul bersaglio e la diota ce l'ho in questa posizione qua, cioè se io la parte la posiziono sul lato sinistro e questa parte mi viene a finire in questa, esattamente in questa posizione io posso istantaneamente sapere a che distanza mi trovo basta che compro 8, 16, 24, 32, 40, 44 e questo qua possiamo fare quando gli altri certamente Quindi, se questo è 8 cm, No, c'è un cerchio in Se questo è 8 cm arrivato qua sono 40 centimetri. 40 cm Più 8, 4, 12 centimetri. Quindi, se io sono da qua a qua, la proiezione è di cinquantadue centimetri cinquantadue centimetri quindi istantaneamente io verifico che D è uguale a cinquantadue D è uguale a cinquantadue uh. metri ok? Molto semplice